Ecco, siamo alla fine del tempo di Pasqua, potremmo dire quasi alla fine, perché la liturgia di questa domenica ci invita a contemplare dal basso questo mistero di Gesù che ascende al cielo, è il momento della, del distacco e in un certo senso Dobbiamo dire che Gesù raggiunge il Padre, alla destra del Padre, ma è un distacco fisico che contempla eh, in qualche modo un'altra modalità di presenza. C'è una vicinanza che va al di là della fisicità, c'è una presenza spirituale del Signore, ma è un distacco necessario affinché gli Apostoli prendano coscienza diventino consapevoli della responsabilità che viene loro affidata di portare il Vangelo non solo in Samaria, non solo ecco, nella Giudea, nella Galilea ma in tutti i confini, in, tutti, in tutto il mondo e di essere incisivi, di essere anche convincenti, credibili lo devono fare con povertà, con umiltà, con uno stile semplice e umile è un distacco che in certo qual modo apre orizzonti nuovi, è un decentramento potremmo dire in qualche modo, ma non un'assenza, ma una presenza costante, la presenza di Gesù accanto a loro e in loro accanto a ciascuno di noi, accanto ad ogni credente, nel cuore di ogni credente. E infatti ogni credente dovrebbe portare con sé il bastone e la bisaccia e per usare una espressione di Don Tonino Bello, una riflessione di Don Tonino Bello meglio, dovrebbe recare nella bisaccia cinque oggetti, cinque oggetti che eh, diventano in qualche modo simbolo di un percorso che si è fatto e che si vuole costantemente indicare. Portare un ciotolo del lago, quel lago di Genesis, dove Gesù ha compiuto eh, i prodigi, dove Gesù ha chiamato i suoi, portare, dice Don Tonino Bello, anche un ciuffo d'erba del monte, quel monte dove eh, si è rivelato quando, come figlio di Dio, quel monte, ecco, altro monte dove ha parlato ecco, di sé e ha parlato di amore attraverso le otto beatitudini, portare anche un frustolo di pane, magari attingendo da quelle 12 sporte quando si compì il miracolo della moltificazione dei panni, per indicare effettivamente quello che è necessario, il pane dello spirito, e portare anche una scheggia della croce perché non vi può essere l'annuncio del Vangelo che non contemperi il sacrificio della croce, la contemplazione di questo mistero, della morte di Gesù in croce, e portare anche un calcinaccio del sepolcro vuoto, perché quello è il mistero per cui noi, noi annunciamo la gioia del Vangelo è il mistero della risurrezione di Cristo, il Kerigma. E questo dobbiamo portare agli altri, lo dobbiamo fare con convinzione, agendo insieme, a due a due, andando incontro al mondo, all'uomo di ogni tempo, di ogni luogo, portare la gioia del Vangelo. Ecco allora paradossalmente l'ascensione, certo, ci invita a contemplare il mistero di Dio che è in cielo, ma anche a considerare la necessità di muoverci personalmente e di assumere personalmente la responsabilità dell'annuncio e della testimonianza cristiana. Buona domenica!